Un saluto a tutti carissimi amici è con molto piacere che inizio questa nuova rubrica sul mio canale che si chiama le virtù magiche delle lettere. Sono veramente molto felice di iniziare a trasmettervi questo tipo di conoscenza perché eh, se mi ascoltate, se riuscite a imparare, vi cambierà completamente la vita. Di fatto eh, l'insegnamento magico, proprio magico, non è riempirvi di rituali, ritarelli, di qui e di là, ma è darvi delle conoscenze eh, radice affinché voi possiate usarle nella vostra vita, no? Perché in realtà la, la magia ti spiega molto chiaramente proprio con l'esperienza. Che il mondo è fatto di forze, il mondo è fatto di programmazione, ne abbiamo parlato tante volte di questa cosa e, e quindi programmazione percettiva delle cose, no? Quindi se io per esempio ho il colore rosso, quello lì è un dato di informazione che sarà diverso dal colore verde, che è un altro dato di informazione, un'altra frequenza, giusto? Un'altra tipologia di eh, forza è eh, all'opera per manifestare questo altro colore, va bene? Questo è valido per tutto, per le forme, per eh, la solidità, la morbidezza, il liquido, per esempio, il gassoso, cioè veramente ogni cosa a livello proprio di conoscenza è, prima di tutto, informazione. Mm? Quindi, e, e, e questa informazione, sapete cosa, è descritta dalle parole. Perché dovete anche capire che ogni cosa che voi riuscite a vedere detiene delle parole. Cioè, dentro di voi, in un dialogo, no? voi state parlando continuamente. Uh, oppure avete delle radici, diciamo, fisse che già in automatico vanno, senza che tu devi ridire tutto il discorso da capo. Mi spiego meglio. Una persona, anche magari un bambino, insomma, quando sei proprio all'inizio no, della, della percezione, devi un po' crearlo il mondo per bene, ti trovi spiazzato e devi creare tutto da capo. Dopodiché, quando hai imparato, avete notato i neonati, devono imparare le distanze, devono imparare la solidità, devono imparare quello che fa bene, quello che fa male, no? Ma quanto volete che duri questa cosa? Qualche annetto? Poi basta, cioè tutto è già pronto in realtà. È da lì fino a quando non muori più o meno è tutto uguale. Intendo a livello percettivo. Poi sì, possono cambiare molto le interpretazioni, le rielaborazioni, ma quelli sono altri strati della realtà, no? Il fatto che il tavolo è solido, è, è, cioè rimane solido fino a quando non hai i 90 anni e muori, giusto? Non è che... A 50 anni il tavolo diventa tutto immediatamente eh, gassoso, no? Ecco, ricordatevi, sto parlando di questo, di percezione. Quindi, mh, però, dentro di noi c'è un codice eh, di interpretazione delle informazioni, mh? ed è questo che eh, rimane fermo, fisso, per quale motivo? Per creare il mondo. Senza le parole, tu non hai il mondo. Questo è un dato di fatto, perché tu accedi all'informazione diretta senza eh, veicolarla con nessun sistema di traduzione a questo punto, no? Delle cose. Quindi il fatto di capire che le parole sono ovunque, quindi già che dico il fiore rosa, quante parole ci sono in questa cosa? E uno dice, tu è certo, perché sto parlando, non stai solo parlando, non è solo che stai parlando italiano, ad esempio, è che stai traducendo dei bit di informazione in qualcosa. Questo è. Di fatto, oggi gli scienziati sono già arrivati a scoprire... Oggi, con la fisica quantistica, che ormai non è più oggi, cioè è, è più di 70 anni che c'è la fisica quantistica, quindi, cioè, non è nemmeno più così moderno, però le persone, a quanto pare, ancora sono rimaste a Newton. Comunque, già con la scienza di oggi, siamo arrivati tranquillamente a capire che davanti a te tu hai atomi. Atomi. Va bene? La mia domanda per voi è Guardatevi intorno, nella stanza, dove sono questi atomi? Non vediamo atomi noi, noi vediamo il tavolo, la sedia, il pavimento, il bicchiere, la cucina. Perché? Perché noi plasmiamo questa prima materia fatta dell'indifferenziato atomo, in qualche modo, che può avere delle variazioni, no? Ma questa infinita materia non conoscibile, perché se tu avessi davanti a te solo atomi, spiegami dove vedresti la differenza tra tua moglie e il pavimento, tuo marito e la finestra, e la luce, e la casa, e il dentro dal fuori. Immaginate di vedere solo atomi, pura energia nell'universo, solo quello vedete. Non decifra non decifriamo. Eh? Ecco a cosa serve un sistema di traduzione. Perché l'ho chiamato traduzione? Perché eh, di fatto noi non vediamo gli atomi, ok? Noi vediamo degli oggetti, delle funzioni precise e di fatto anche tantissime altre cose non le vediamo. Immaginate tutto l'infrarosso, Abbiamo parlato, no? Anche di altri esseri che noi non vediamo semplicemente perché sono in un range che non è dei cinque sensi, no? Ma comunque, immaginate tutto l'infrarosso, eh, tutto l'ultravioletto, e, e praticamente può esserci un'infinità di range che noi non traduciamo. Mm? Quindi il traduttore cosa fa? Da forma e funzione a una cosa e esclude tutto il resto. Ecco perché, esempio assurdo, quando ti prendi delle droghe allucinogene, tutto d'un tratto vedi di tutto di più. Capito? Puoi vedere tutto in modo diverso, i colori diversi, un viaggio differente, esseri diversi, le piante che parlano, hanno gli occhi, eccetera. Perché? Perché accedi a un altro strato della realtà. E quindi tu, diciamo così, grazie al potere poi della pianta, no? Eccetera eccetera, non sono a favore di queste cose, sinceramente. Però per farvi capire quando il sistema di traduzione può saltare, oppure si può dilatare, oppure si può spostare, mi capite? Quindi questo è ciò che gli antichi, e comunque nella tradizione magica, si chiama alfabeto, ed è questo che viene detto Dio creò il mondo con le 22 lettere dell'alfabeto, qui si parla della tradizione diciamo ebraica, ma noi in questa nostra rubrica andremo molto più addietro. Non ce ne frega niente di essere ebrei, eccetera, eccetera, anche se ringraziamo che comunque la, la conoscenza poi dei magi è stata, è potuta essere trasmessa proprio, no? inserendosi nelle conoscenze culturali, eh, anche grammaticali, di parola, eccetera, del futuro. No? Per esempio anche nella tradizione cristiana, che può essere magari in Italia cattolica, è pieno di linguaggio magico anche iniziatico, quindi la tradizione magica si inserisce come un filo rosso dietro ogni apparente tradizione degli uomini, mm? esotericamente però, ho detto dietro ogni apparente. ok? Bene, quindi comprendendo bene che cosa io intendo quando vi parlo dell'alfabeto, noi in questa rubrica andremo a um, conoscere, forse per molti di voi sarà proprio la prima volta eh, le origini proprio da cui poi deriverebbe anche l'alfabeto ebraico, no? Ma non solo, anche quello arabo, anche quello eh, aramaico. E ora vi faccio vedere, vi metto subito la condivisione della mia lavagna, così vi faccio vedere qualcosa per scritto, vi rimane più nella memoria, no? E ci avete anche una documentazione, diciamo, scritta, una specie di slide scritta, eh, che è molto utile per non perderci nelle parole, appunto. <ride> Ma, prima di tutto, era mio piacere farvi capire che cosa si intende per alfabeto. Mm? Dopodiché noi, in questa rubrica, andremo a eh, conoscere direttamente alcune cose, cioè conoscere direttamente le sacre lettere di una delle lingue della magia perché in realtà la magia ha delle lingue e noi andremo a sviscerare gli inizi gli accenni ma saranno per voi sufficienti per cambiare tantissime cose di una di queste lingue della magia mm? eh, che vi ho detto non è l'ebraico l'ebraico deriva da lì mm? E, e la porta avanti abbastanza bene cioè abbastanza in un modo abbastanza autentico no, ma non 100% ovviamente è stato un po' troppo forse mistificato il discorso invece che rimanere nel pratico dunque, eh, detto questo io, sì, condividerei direttamente la mia lavagna e vi faccio vedere quello di cui sto parlando eccoci qua e dunque, come potete vedere eh, noi parleremo di un'origine eh, delle lingue semitiche, no? che vengono chiamate lingue semitiche. In realtà non lasciatevi illudere dal fatto che potrebbe non interessare la nostra lingua italiana o comunque le nostre cose, no, perché voi vedrete invece come tutto è collegato, ecco non è un caso no? che, ve ne... che vi ne sto parlando, tutto è collegato e, effettivamente, tantissime poteri delle lingue vengono esattamente da qui. Inizio, sì, inizio a parlare di poteri delle lingue. Mm? Lo vediamo meglio tra poco. Tanto per chiarirci 30 secondi, perché questa non è, una, una, non è questa una trattazione storica, va bene? Se uno vuole le informazioni storiche, se le va a cercare e si informa. Questo è un insegnamento magico, mh? però 30 secondi se qualcuno non sapesse di cosa sono le lingue semitiche, diciamo così, sono le lingue in diversi periodi ovviamente, no? Della, de, si va dal 1000 prima di Cristo, 1500, 2000 avanti Cristo, quindi i periodi non sono di sviluppo di una lingua, non sono mai contemporanei, no? Ovunque, ma comunque sicuramente comprende tutto il filone delle lingue accadiche, no? e quindi i babilonesi, eh, babilonesi anche assiro per esempio. Uh, un po' più recentemente abbiamo sicuramente tutte quelle lingue che vi dicevo appunto può essere l'ebraico, ma anche l'aramaico, no? il fenicio, uh, insomma queste lingue qua sicuramente, e l'altro filone, il terzo, si, eh, parliamo dell'arabo e dell'etiopico, mm? addirittura ovviamente alcune di queste sono tutt'oggi parlate e tutt'oggi viventi, ok? Vorrei farvi vedere, un attimo, prima di poi iniziare le nostre cose, eh, vorrei farvi vedere il primo verso della Genesi, proprio il primissimo. Ovviamente vi ho messo la versione italiana, però... Noi guardiamo la versione ebraica, ok? Che in italiano traduciamo tutti, in, princi in principio Dio, no? Creò il cielo e la terra. Se voi leggete in ebraico, ok? Bereshit Bra, ok? Elohim. Quindi, inizialmente, diciamo così, no? Ok. Eh, Elohim la creò. Creò. Uh, ok. Ok. Uh, eshamayim Uat Erez Quindi, ok, i cieli Diciamo così, no? Anche se qui ci sarebbe da dire, no? La terra, ok? Ma abbiamo questo at Che poi et, at Non ce ne frega nulla Che viene trascurato dicendo che è una specie di E, no? Creò sia i cieli che la terra. Però A, T, in, proprio in questo caso, no? Aleph, Tau, sono esattamente la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, e l'ultima, Tau. Quindi, in una traduzione un po' più, proprio... Così come si vede, diciamo così, si potrebbe certamente dire che, appunto, lasciamo il nome Elohim, creò con Aleph Tav, con l'alfabeto. Sarebbe come dire l'alfa e l'omega in greco, no? Il cielo e con l'alfabeto la terra. Quindi questo è un esempio di quel che vi dicevo quando si dice che Dio creò il mondo con le 22 lettere anche se con l'introduzione che vi ho fatto voi dovreste con la vostra intelligenza avere iniziato a comprendere che cosa si intende veramente mm? vi ho detto no che la creazione in realtà è un atto continuo non è un atto di miliardi di anni fa perché se non ci fosse creazione non ci sarebbe la percezione del mondo, ci sarebbe solo il completo caos, eh, diciamo così, atomico, senza neppure un oggetto, senza neanche una storia, senza neanche una distanza, senza neanche il tempo. Mm? Quindi noi creiamo il mondo ogni momento, con cosa? Con le forze, con il linguaggio dell'alfabeto. Dunque, ritornando alle nostre origini, diciamo così, di queste lingue semitiche, ehm, possiamo certamente vedere che ovunque, quindi manu manuali sc manuali scritti, manoscritti, eh, nelle pietre, nei vasi, nelle pareti delle rocce, nei rotoli del mar morto, cioè tutti i documenti, fonti storiche che possiamo mai avere vediamo comunque una forma moderna di queste scritture quindi per esempio questo che vedete no? è un esempio di ebraico e la lingua ebraica è così adesso ma naturalmente non era così 3000 anni fa per esempio no? Eh, una forma media di scrittura sto dicendo e una forma antica quello che noi andiamo a prendere è questa, la forma antica, perché è solo da lì che si può conoscere veramente cosa significano le lettere a livello di forza e di potere e quindi con la conoscenza della lettera riuscire a usarle. Perché se tu non conosci bene la lettera, e ora vi farò vedere anche tra poco alcuni errori che ci sono stati nelle traduzioni ovviamente, eh, se tu non conosci bene che cosa gli antichi depositarono di conoscenza in quella lettera, e eh, l'andrai a usare in un modo ehm, che poi non ha molto senso in realtà, Ok? Eh, ve lo faccio subito l'esempio, se volete, va bene? Allora, vi prendo una parola, semplicemente, che è questa. Non vi spaventate adesso dei simboli, vi dirò tutto e conoscerete tutto, ma questo si legge a Yil. Cosa significa? Significa potenza. Un re, un, scusate, un comandante anche, non per forza un re, un comandante forte e potente. Mm? a gli il cui potere si estende anche, no? Eh, quindi ha forza a, a abbondante, tanto che può estenderla anche, per esempio, a tutto il suo regno, al tutto il suo dominio. Ok? Allora, qui vedendo solo questa parola, che tra l'altro, agli è anche il suffisso in arabo per le intelligenze angeliche solo per fare una piccola parentesi, noi vi faccio vedere, vi avevo trovato da qualche parte qua, ecco, vi faccio vedere il salmo, un salmo 29, 9, quindi il verso numero 9, no? Questa è una traduzione. La voce del Signore, ok, eh, fece, fa, fece in modo che il cervo partorì, fece partorire il cervo. L'altra traduzione, che è diversa, la voce del Signore smosse, eh, rigirò, no? Girò le querce. Ora, perché secondo voi ci sono queste due cose così differenti? Perché il grande sbaglio è, diciamo così, vedere il linguaggio antico con un'ottica moderna. Se fate così come hanno fatto moltissimi, non capirete niente di quello che c'è scritto. Perché gli antichi non avevano, in questo linguaggio di cui vi sto parlando, non è un linguaggio fonico. Il linguaggio fonico, per esempio, è quello italiano. Quando io dico uh, albero... In realtà le, io scrivo A, L, B, E, R, O, non hanno attinenza alcuna con l'albero che ho davanti. E se... così per tutto, se io dico acqua, non, è... non ha attinenza alcuna, ok? Tanto che posso dire acqua, che inizia con la A, per esempio, e poi posso dire arido, inizia sempre con la A. Ma non posso farmi ingannare perché è un linguaggio fonico. Quindi, ogni. perché io chiamo arido anche acqua? Perché? Semplicemente per i suoni. Io non ho attinenza alcuna tra i poteri del mondo e i poteri delle forze che ci sono nel mondo e il mio linguaggio. Cioè, uso questa lettera perché è in risonanza con questa forza? No, uso questa lettera solo perché il suono è quello. Eh, ok, eh, abate si scrive con la A e quindi sempre abate io lo scrivo sempre con la A questa metodologia del linguaggio fonico in realtà non è la metodologia delle antiche lingue semitiche perché il loro linguaggio così come sono ad esempio i geroglifici antichi egizi è un linguaggio Pittografico. Quindi, eh, così come spontaneamente qualsiasi uomo farebbe, se un uomo non parla nessuna lingua spontaneamente, gli verrebbe da vedere il mondo intorno, il mondo che ti circonda, e provare a mettere giù magari dei simboli, dei glifi specifici che indicano quell'azione. Giusto? Quindi, per esempio, che so io uh, un pugnale, lo userei nel mio alfabeto, per esempio, per uccidere, per trafiggere, no? Una lancia, se io metto una lancia accanto, per esempio, a un bue, non sto parlando di dar nascita al bue, ma sto parlando di cacciarlo e di ucciderlo. Mi seguite? Questo è il concetto. Quindi capite adesso perché maghi del passato, anche piuttosto vicini a noi, come può essere, che so io, Elifas Levi, per esempio, no? O lo stesso Agrippa, famoso comunque eh, in tutto il panorama occidentale. Eh, possiamo parlare anche di Ahmad al-Buni per quanto riguarda la magia araba del Medio Oriente. Usano sempre l'alfabeto sacro. Perché? anche personaggi che non c'entrano niente appunto con gli ebrei, non c'entrano niente con questo discorso, nonostante ciò vanno a usare e penetrare i misteri e per usare le forze devi usare un alfabeto sacro, non puoi usare un alfabeto fonico, ok? Quindi in questa frase che voi avete qua sulla lavagna... Questo errore dei, dei traduttori, giustamente, deriva da voler vedere questo linguaggio antico con un'ottica moderna. E siccome appunto si sa che eh, era considerato, diciamo così, no? nel territorio anche così del Medio Oriente, il cervo, vedendo il suo comportamento nella foresta, vedendo come si muove, vedendo il suo portamento veniva considerato il re della foresta no e quindi non era raro attribuire per esempio la a come comandante no vi ho detto a yil cosa significava quindi a yil vederlo come il cervo perché il cervo, quando... Se, non so se vi è mai capitato, ma quando voi vedete in silenzio passare un cervo è come se toccasse tutta la foresta intorno, con la sua maestosità. Veramente da questa sensazione, se voi vedete il passaggio di un cervo nella foresta, proprio in una foresta. Queste cose qua, quindi, è ovvio che rispetto alla foresta lui, certo che è il, il capo forte, no? che estende la sua maestosità, la sua, il suo potere nella foresta. Quindi, ecco perché, no? <ride> C'era questo discorso qua. L'altro discorso della quercia è, è identico. Non è da sorprendersi che Agil ah, tra gli alberi, no? Cioè, la quercia, ovviamente, ha una bella quercia in una foresta, eh, estesa, no? Magari... Cioè, ti dà proprio una quercia antica, ti dà quella sensazione che è eh, esattamente il capo della foresta, ok? Quindi entrambi potevano tranquillamente essere usati, ma non ci si deve fare ingannare da questo, cioè dal fatto che era un linguaggio pittografico, non fonico. Voglio dire che il vero Uh, la vera traduzione di questo piccolo verso, quindi sarebbe, vabbè, la voce del Signore, okay? uh, ha fatto uh, girare, voltare i grandi, i forti capi, i forti sovrani. Questa è la traduzione, capite? E così sono state fatte tantissime... Altri versi, tantissimi altri, che. Okay? Questo è solo uno che vi ho preso un attimo come piccolo, diciamo caso di studio. Va bene quindi, molto importante ora poi lo vediamo perché scoprirete appunto come anche usare lettera per lettera eh, l'alfabeto, e anche usare le prime radici per cosa? Sia per la conoscenza delle cose ma anche per muovere nei rituali nelle vostre pratiche nelle vostre anche piccole azioni per migliorare la vostra vita voi andrete a sapere esattamente le radici di suono che muovono quelle forze che vi ripeto l'ultima volta non possono essere le radici in italiano perché ok poi vi faccio vedere che in realtà una connessione ci può essere, ma essendo ormai un linguaggio fonico l'italiano, non può assolutamente essere valido per muovere le forze del mondo. Perché il suono che è in una parola non ha connessione esistenziale, diciamo, no? empirica, esperienziale con un'altra parola che ha lo stesso suono. Potrebbe... essere solo fonico il motivo, capite? Ecco perché non vi parlo in primis dell'italiano. Anche se cercherò in questo percorso che facciamo assieme di collegarvi ehm, il discorso fino a farvi capire poi da dove vengono tante parole sia italiane che latine, ovviamente, che greche ma anche inglesi, tranquillamente. Mm? Faremo un po' questo tipo di, di viaggio assieme. Quindi ricordatevi a parte una, un, un grande percorso di esplorazione e di scoperta, la cosa che eh, ho molto piacere è che questi diventeranno per voi degli strumenti, strumenti vibratori e di frequenza per cambiare i filamenti del vostro mondo e quindi se vorrete migliorare le cose della vostra situazione del vostro mondo voi potrete usare direttamente le lettere suoni radice così come impararono gli antichi a livello di esperienza ok e così come la conoscenza dei maghi ha trasmesso tra le righe fino ai giorni di oggi questa tipologia di conoscenza quindi per adesso io vi saluto, perché questo è solo un piccolo messaggio di introduzione, ma dal prossimo video naturalmente inizieremo con la pratica.